Ciao a tutti, oggi prepareremo i pancake alla nutella, il tempo di preparazione della ricetta è di 6 minuti circa più il tempo della cottura. Gli ingredienti sono nutella, farina di tipo 00, latte, lievito, sale, zucchero, uova e burro. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo momentaneamente da parte la nutella che ci servirà al momento della cottura. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, lo zucchero, il sale, il lievito per dolci, le uova, il latte, E il burro. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6. Il composto è pronto, adesso lo cuoceremo in una padella antiaderente. Adesso procederemo alla cottura dei pancake alla Nutella. In una teglia antiaderente faremo scaldare un pezzettino di burro. posizioniamo mezzo mestolo di composto. Adesso andremo a posizionare della Nutella. che copriremo con un altro po' di composto per pancake facciamo cuocere anche dall'altro lato e Continuiamo così, sino all'esaurimento del composto. Pancake alla Nutella. Grazie, e alla prossima ricetta!